benvenuti sul canale di squalensufitta.com Oggi vediamo come realizzare un libro per bambini che sia un libro tattile, quindi un libro da toccare. Per il nostro libro tattile avremo bisogno di cartoncino e di immagini con gli animali. Per ragioni di video io ho scelto di utilizzare un cartoncino colorato di risulta avanzato da altri progetti. Va benissimo del cartoncino neutro, del cartone recuperato dalle scatole, anche dalle confezioni di alimenti. Guardiamo invece le Immagini. Ciò che a noi serve è che l'animale sia ben rappresentato. Io voglio che si vedano sempre le zampe perché non mi piacciono le immagini tagliate e penso che in questa fase della crescita possa essere importante per i bambini vedere l'animale completo. Abbiamo bisogno, tra l'altro, di immagini che isolino il soggetto in questo caso ho uno sfondo colorato che posso scegliere se tenere o ritagliare ma non ho altri elementi che mi confondano per realizzare il nostro libro abbiamo bisogno anche di materiali che andremo ad applicare su questa immagine e poi l'immagine stessa sul cartoncino. Assemblando più cartoncini uno dietro l'altro, possibilmente incollateli uno dietro l'altro se avete un cartoncino morbido come questo, lo rilegheremo e comporremo in questo modo il nostro libro tattile. Vediamo come scegliere i materiali. La prima azione che devo fare è scegliere sulla base del mio soggetto quale parte andare a evidenziare con l'applicazione di materiale. Io scelgo di evidenziare il piumaggio arancione. Quali alternative potrei utilizzare? Vediamo un po' di materiali, sul sito poi vi riporto un elenco con tante proposte che siano di eh, finalità diversa da ciò che eh, rende morbido, la sensazione di morbido, ciò che rende la sensazione di ruvido, quindi cosa possiamo utilizzare per rendere la sensazione del piumaggio ciò che possiamo utilizzare per un manto più morbido in questo caso vi mostro alcune alternative qualcosa è già del colore vicino al mio soggetto qualcosa invece dovrebbe essere colorato possiamo utilizzare delle tempere degli acquarelli far asciugare il materiale e poi applicarlo con un po di colla qui vediamo dei cordoncini realizzati con tessuto di cotone recuperato da una vecchia maglietta e poi tirato per avere il cordoncino questi li potrei applicare a piccole parti per coprire una sezione del piumaggio sempre di colore arancione ho invece un cordoncino acrilico anche qui abbiamo una sensazione diversa più rubida questa invece è lana la sensazione forse non è l'ideale, però io devo calcolare anche quali altre proposte ho inserito all'interno del mio libro tattile. Se ho già molte proposte di tessuti ruvidi, posso sfruttare l'immagine dell'uccellino per riportare qualcosa di più morbido, magari alternandolo con una base ruvida che possa trasmettere l'idea del piumaggio. Qui ho una passamaneria rossa come colori non ci siamo perfettamente però potrei ritagliarla e dargli idea delle piume questo invece è pannolenci molto morbido ha una sensazione diversa del cotone lo scopo è proprio proporre materiali differenti passiamo ora a ciò che andrebbe colorato in questo caso ho del cotone andrebbe colorato fatto asciugare e se manipolato dopo l'asciugatura potrei ottenere una sensazione simile al piumaggio qui abbiamo lo spago ruvido quindi anche questo andrebbe applicato e poi colorato una soluzione diversa ma che per imitare il piumaggio mi piace è un avanzo di un vecchio asciugamano in questo caso dovrei tingerlo l'arancione si può ottenere con delle tinte naturali anche utilizzando eh, bucce di alimenti se non sbaglio l'arancione si può ottenere con le bucce di arachidi però verificate oppure anche qui posso utilizzare gli acquerelli far asciugare avrò una tonalità forse più chiara ma eh, posso regolarlo meglio magari anche sfumando un po' il colore Curiosi di scegliere cosa utilizzerò? Seguite il video! Ecco la mia immagine quasi finita. Dovrò soltanto incollarla al cartoncino e assemblarla con le altre. Come vedete, alla fine ho utilizzato lo spago che ho colorato inizialmente con l'acquerello e poi ho rifinito con diverse tonalità di pennarelli. Al tatto è ruvido e leggermente liscio nella parte più colorata. Immagino che possa essere così accarezzare un uccellino, ma non ho provato e non posso dirlo con certezza. Di sicuro è una sensazione particolare che invoglia essere esplorata. Vi rimando al sito dove trovate lo scaricabile. In pdf ci sono le immagini dei vari animali da utilizzare con dei suggerimenti di materiali che possono essere utili per creare il vostro libro tattile. Buon lavoro!